Questa domenica undicesima del tempo ordinario è così che entriamo nella quotidianità in maniera ufficiale con questa domenica. E la liturgia ci presenta il tema del regno, il regno di Dio di cui Gesù non dà mai una definizione. Questo Vangelo che ci viene proposto parla di seme, è come un seme che deve essere seminato e deve crescere, c'è ancora qui la dinamica del dono, la dinamica del, della, della morte, perché il seme deve, deve marcire in fondo per poter portare frutto, per poter crescere, questa dinamica è, è fondamentale, Gesù stesso è, è il seme, Gesù è la parola, che noi pure come credenti, come cristiani, testimoni del risorto, dobbiamo diffondere nel mondo. È come un seme, allora, il regno cresce. Il fatto che cresca, questo è sicuramente un dato che possiamo verificare. E siamo qui, questo colonnato, con queste immense colonne, no? ci danno l'idea della grandezza, l'idea della crescita anche, della visibilità della parola, no? perché immagino quanto lavoro e quanto sforzo per mettere su questi questi pilastri che sorreggono questo porticato che ci dà l'idea dell'abbraccio, siamo tutti avvolti, tutti coinvolti in questo abbraccio meraviglioso che viene dalla Chiesa di Gesù e pensare che eh, si trattava di una piccola realtà della Galilea nella Giudea e adesso noi qui a Roma possiamo cogliere i segni di questa crescita ma non si tratta soltanto di una crescita strutturale quindi non abbiamo soltanto nella chiesa una struttura che deve mantenere dei contenuti teologici ma abbiamo anche il carisma direi struttura e carisma il carisma è proprio questo è un'azione misteriosa di dio che investe su ciascuno di noi nonostante i nostri limiti nonostante le nostre incoerenze anche le incoerenze che talvolta cogliamo nelle strutture, perché le strutture sono, sono appunto eh, roba di uomini, sono il prodotto di, del lavoro dell'uomo, però la Chiesa viene da Dio e allora è Lui che la fa crescere. E questo è il mistero più grande. Noi non sappiamo, noi non sappiamo come, ma quel seme cresce. A noi tocca seminarlo, noi dobbiamo impegnarci a seminarlo. Mi viene in mente, poiché oggi è 13 giugno, anche la memoria liturgica di San Antonio da Padova, mi viene in mente anche quello che Sant'Antonio dice riguardo a questo passo del Vangelo, eh, amava fare delle analogie, dice quegli uccellini che sono sui rami di quell'albero che è cresciuto così tanto, quel piccolo granello di sene è diventato un grosso arbusto e gli uccelli si sono posati su quegli alberi, quegli uccelli sono le creature che guardano il cielo, ecco, sulle realtà che noi seminiamo possiamo un giorno cogliere questa presenza di creature angeliche, di creature che toccate dall'amore di Dio e anche dalla solidità della nostra vita, dalla coerenza della nostra vita, dalla testimonianza, dalle parole che sono accompagnate dai gesti, appunto, possono anch'esse diventare creature che guardano verso il cielo. Dovremmo guardare verso il cielo mentre seminiamo, così che quella semina possa portare frutto nei cuori di tanti. Buona domenica a tutti.